Oggi prepareremo la vanillina. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono bacche di vaniglia biologica tagliate a pezzetti e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la vaniglia tagliata a pezzi e li facciamo dostare per 30 minuti. 80 gradi, antiorario, velocità 2. A questo punto aggiungiamo lo zucchero e lo facciamo polverizzare per un minuto A velocità 10. La vanillina è pronta, posizioniamola in un barattolo di vetro. Vanillina. Si conserva in dispensa per circa 10-12 mesi. Una dose corrisponde ad un cucchiaino. Grazie e alla prossima ricetta!